Perché? Perché abbiamo tutti negli occhi le immagini, le immagini dolorose, drammatiche di tante persone che scappano dalle guerre, arrivano qui senza niente, spesso senza le scarpe, spesso senza diciamo, anche cioè, gli indumenti fondamentali per poter diciamo, sopravvivere eh, nella terra dove, dove approdano. Noi abbiamo voluto segnalare come so dire, con, questa, con questo simbolo l'idea che anche noi vogliamo essere a piedi scalzi, anche noi vogliamo... diciamo, camminando e marciando a piedi scalzi, dimostrare che non solo c'è una solidarietà del nostro paese, che è sempre stata molto forte per chi arriva dalle zone di guerra, ma c'è la sensibilità diciamo, di chi vuole dire, porre il problema che non è più diciamo, rinviabile, non è un'emergenza ma che diciamo, è un fatto strutturale dell'accoglienza e dell'economizzamento dei diritti di decine di migliaia di uomini e donne che scappano dalle guerre, scappano le situazioni di povertà e di povertà di, povertà, di umani che nei prossimi anni scapperanno dalle conseguenze dei cambiamenti climatici che riguarderanno una parte importante dell'Africa che eh, è tema al quale dobbiamo prepararci c'è un altro Veneto c'è un Veneto che fa accoglienza da tanto tempo c'è un Veneto che fa, fa intercultura nelle scuole che, che conosce la realtà delle migrazioni ed è quello che darà anche eh, anima alla manifestazione di Venezia che eh, come sapete non è, è l'unica in tutta Italia, quindi è un incontro tra, tra il mondo della cultura e il mondo della società civile e, e centinaia di, di cittadini che ci auguriamo parteciperanno domani, ma dalle adesioni pensiamo che saranno, saranno o si vogliono fare davvero i corridoi da umanitari oppure eh, rischiamo di creare delle parentesi umanitarie. Eh, Credo che la marcia, oltre ad avere un valore simbolico, abbia anche un, un, il dovere, la voglia di trasmettere dei contenuti molto chiaro. I cittadini europei stiano mandando un messaggio potente. Noi siamo esseri umani e crediamo negli esseri umani. Noi vogliamo recuperare e far vivere quel principio di umanità che è veramente scolpito nel diritto internazionale ed è scolpito negli atti che hanno costruito eh, l'Europa. Non possiamo rinunciare a questa componente della nostra identità come europei. Abbiamo fatto la seconda guerra mondiale, abbiamo vissuto tragedie epocali, non ci dimentichiamo che cosa vuol dire salvare gli esseri umani dalla guerra della violenza. Eh, quello che è mancato quest'estate per eh, molte organizzazioni, per molti eh, cittadini, per, per tantissime persone che albergavano le, le, le, le, le trasmissioni, eh, televisive eh, che, che parlavano senza cessare un minuto di immigrazione eh, sono state le opere. Io credo che quelle siano molto importanti, i fatti, le cose concrete. Oggi una cosa concreta è disobbedire, andare Lesbos, prendere queste persone e portarle da qualche parte per farle arrivare a Monaco, per farle arrivare a Parigi, per farle arrivare a Roma. Marciare venerdì è eh, un lancio un segnale importantissimo da un lato alle istituzioni eh, europee e nazionali e quindi a chi avrebbe il potere di prendere le decisioni giuste e di porre rimedio a quelle migliaia di morti di cui le istituzioni hanno la loro responsabilità, ma dall'altra parte è un segnale molto forte che io credo noi lanciamo alla società civile diffusa, perché probabilmente forse è giunto il momento di riconoscere che la mera delega non è più sufficiente, non si può aprire a Certuni e non ad altri. Non si può pensare che si riconosce l'asilo ai eh, rifugiati siriani, ma ci dimentichiamo completamente di quello che sta succedendo in Africa. Primo punto. Secondo punto, la richiesta di Merkel e Hollande pressante al governo italiano di aprire hotspot in tutta fretta e che sono strutture destinate a identificare le persone e a selezionare chi ha diritto di restare e chi no. Questa fretta deve indurci a essere molto attenti perché violazioni dei diritti umani in queste strutture saranno all'ordine del giorno e quindi è il nostro ruolo di eh, ovviamente supportare in tutte le forme possibili eh, la garanzia dei diritti delle persone. A Pozzallo, come in altre quattro città, il governo ha intenzione di aprire questi hotspot che saranno dei luoghi di detenzione, uno dei punti di questa piattaforma di venerdì, eh, della marcia di venerdì, è appunto chiudere i centri di detenzione, il governo ne sta, ne sta aprendo altri 5, e saranno dei luoghi di detenzione, guardate, dove sarà difficile capire come funzionano le cose, perché non sono CIE, dove c'è bisogno dell'intervento del magistrato, ancorché magistrato di pace, per confermare, per convalidare la detenzione, ma sono posti in cui le persone verranno detenute, in maniera illegittima, perché sicuramente resteranno in questi posti per più di 48 ore. Perché questi problemi noi li dicevamo a Genova nel 2001, mentre si scappava per non toccarne qualcuno, invece non è scappato e le presa, queste cose le dicevamo già e non è retorica dire ora che quello che si prevedeva è arrivato, perché è un mondo che è scoppiato è un mondo che è scoppiato noi stiamo riempiendo di bombe, di mine di veleni reattivi in Africa in Asia da decenni per l'acqua, per il petrolio e questa gente scappa da quelle che si sono fatte a noi e allora bisogna che questa eh, io lo dico sempre, di non restare ciechi del fare, perché non si può soltanto fare accoglienza bisogna che l'accoglienza sia uno sguardo, una denuncia sul senso di quello che sta accadendo noi cammineremo scalzi ma io penso che non dobbiamo camminare scalzi col sentimento della gente che cammina scalza verso le frontiere. Non dobbiamo farlo con molta forza, ma dobbiamo farlo anche con molta rabbia. Perché deve essere un camminare scalzo che denuncia, perché se no si diventa funzionario al sistema.